Questo video è stato creato per la scuola media ma utilizzabile anche da altri, da guardare, mettere in pausa e rivedere anche prima della lezione, da mettere a confronto con i propri libri di testo, da approfondire, da trasformare, perché no, in mappa concettuale. Nelle due parti precedenti abbiamo seguito Cavour dalla nascita nel 1810 a Torino ai passi successivi, l'entrata in Accademia a 9 anni la sistemazione come giovane ufficiale a Genova e in altre sedi, l'uscita dall'esercito e poi l'impegno e gli studi nel settore agricolo, i lunghi viaggi per l'Europa e finalmente l'entrata in politica. Abbiamo visto i suoi interventi come ministro e primo ministro, fino alla sua intenzione di dare importanza al regno di Sardegna anche davanti agli altri grandi stati europei. Come decide di agire? Bene, il primo passo è la guerra che viene ricordata come guerra di Crimea. Che cosa succede? Per capirlo dobbiamo allargare un po' la visione e osservare la carta europea di quegli anni. Vediamo così che tra il 1854 e il 1856 la Francia, la Gran Bretagna, e Liberotto, Ottomano, cioè per semplificare la Turchia, si schierano contro la Russia, vogliono infatti impedirle di espandersi nei Balcani e sul Mar Nero. Nel 55 anche il Regno di Sardegna aderisce a questa alleanza anglo-franco-turca contro la Russia e manda i suoi uomini alla piccola penisola di Crimea, dove soprattutto si svolge il conflitto. I soldati vengono inviati in Crimea al comando del generale Alfonso La Marmora, che è poi il fratello di un altro generale La Marmora, Alessandro, che qualche anno prima ha ideato e fondato il corpo dei bersaglieri. Anche i bersaglieri partecipano a questa guerra insieme ad altri 18.000 soldati circa. Perché però succede questo? Perché i soldati sabaudi, cioè del Regno di Sardegna, vengono mandati così lontano a combattere? Qual è lo scopo? Proviamo a capirlo ascoltando quello che disse poi al Parlamento lo stesso Cavour in uno dei suoi discorsi. In primo luogo, dimostrare all'Europa che i popoli italiani sono capaci di governarsi. In secondo luogo, cercare di propugnare significa sostenere con forza nel campo della diplomazia gli interessi delle altre parti d'Italia. Inoltre, partecipare alla guerra con lo scopo di accrescere la fama in cui la Sardegna è tenuta. In questo modo, cioè, si vogliono acquistare nuovi diritti per propugnare e pavoro usa proprio ancora questa parola, eh, propugnare la causa d'Italia all'interno dei congressi europei. Ed è poi quello che succede. Perché? La guerra di Crimea si conclude con la sconfitta della Russia. Avendo partecipato alla guerra, Cavour, in rappresentanza del Regno di Sardegna, partecipa anche alle successive trattative di pace, a fianco delle grandi potenze europee. Quando? Nel 1856, al Congresso di Parigi, dove, coglie l'occasione, per sollevare ufficialmente la questione italiana, accusando anche l'Austria di mettere a rischio con la sua presenza, con i suoi comportamenti politici, la pace in Europa. E qui abbiamo il secondo passo decisivo di Cavour in politica estera, infatti l'imperatore francese che in quegli anni è Napoleone III segue con interesse la situazione italiana e nel 1858 invita a Plombières, una località termale in Francia, Cavour per un incontro segreto. In questo incontro Prende forma la trattativa per un'alleanza franco-piemontese. Un'alleanza che però sarà difensiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che la Francia si impegna sì a intervenire a fianco del Regno di Sardegna, ma solo in caso di attacco austriaco. Gli accordi prevedono, tra l'altro, che ovviamente in caso di vittoria con l'Austria, il Piemonte ceda alla Francia, Nizza e Savoia mentre riceverà in cambio non solo il Lombardo Veneto, ma il Nord Italia, tutto il Nord Italia. A suggellare questo patto, tra le altre cose, avviene il matrimonio tra Clotilde, la figlia di Vittorio Emanuele II, e un cugino di Napoleone III. Aveva stanzia grossi capitali per rafforzare le forze armate, ma... Per garantirsi l'intervento dei francesi, provoca con ogni mezzo l'Austria. Vuole infatti indurla a dichiarare guerra al Piemonte per far scattare l'alleanza stabilita a Plombier. Per esempio, manda l'esercito lungo i confini con la Lombardia per dare l'impressione che il regno sardo si prepari al conflitto oppure dà a Giuseppe Garibaldi l'incarico di formare gruppi di volontari, i cacciatori delle Alpi, per fare delle esercitazioni militari ancora sul confine tra Lombardia e Piemonte, cioè tra Regno Sardo e Impero Austriaco. Possiamo dire che alla fine l'Austria cade nella trappola, e nell'aprile del 1859 apre le ostilità varcando il Tuchino, che è il confine, a battere i piemontesi prima dell'arrivo dell'esercito francese. In questo modo si dà inizio a quella che viene ricordata come Seconda Guerra di Indipendenza. I calcoli austriaci non funzionano del tutto, viene occupata Vercelli e altri territori, ma le truppe austriache finiscono impantanate nelle rise allagate. Napoleone III ha il tempo di arrivare e distanziare le sue forze. L'Austria viene sconfitta a Magenta, duramente, a Melegnano, poi inseguita fino al cosiddetto quadrilatero, all'esterno del quale si combattono le battaglie di San Martino e Solferino. Negli scontri, durati ben 14 ore, avviene un vero massacro. Sono impegnati più di 200.000 uomini in, in tre eserciti, e si lasciano sul campo più di 4.000 morti e più di 20.000 feriti e qualcuno dà cifre ancora più alte. Il vedere i caduti calpestati e malsepolti, i feriti affidati più alla pietà delle popolazioni che ai servizi sanitari, ispirano però a Henri Dunant l'idea che porterà qualche anno più tardi alla creazione della Croce Rossa. Torniamo alla guerra. Sono proprio le enormi perdite di vite umane, ma diciamolo anche i costi della guerra, il pericolo che la guerra prosegua troppo. E poi il fatto che alcuni territori chiedano di essere annessi, cioè uniti al regno di Sardegna, a preoccupare l'imperatore francese. Infatti a questo punto Napoleone III ritira le sue truppe e firma unilateralmente, cioè solo, solo lui, l'armistizio di Villafranca con l'Austria, cioè con il suo imperatore Francesco Giuseppe che è proprio venuto in Italia a guidare l'esercito. Da parte sua Vittorio Emanuele II, rimasto solo, firma anche lui la pace, accettando le condizioni di Villafranca. Vediamo quali sono. Innanzitutto l'Austria mantiene il Veneto, cede la Lombardia alla Francia che a sua volta accederà al Piemonte. Il Piemonte deve cedere alla Francia, Nizza e Savoia, ma i territori che avevano chiesto l'annessione, il Ducato di Modena, il Granducato di Toscana, alcuni territori dello Stato Pontificio, vengono effettivamente annessi al Regno di Sardegna, che allarga così di molto il suo territorio. Il Cavour, bene. Camillo Cavour tenta invano di convincere il re a proseguire la guerra e dopo la firma di Villafranca si dimette e si ritira nella sua tenuta di neri. Però Cavour è un politico troppo importante e a gennaio del 1860 il re lo incarica di formare un nuovo governo, di tornare alla politica. È un periodo abbastanza difficile per l'Italia. Anche al sud sta crescendo l'insofferenza per il malgoverno dei Borboni. A Palermo scoppiano nuovi moti che si propagano per tutta la Sicilia. E nel 1860, a maggio, Giuseppe Garibaldi, quello dei cacciatori delle Alpi, segretamente appoggiato da Vittorio Emanuele II e senza essere ostacolato nemmeno da Cavour, decide di salpare da quarto con un migliaio di uomini, quelli che più tardi verranno chiamati i Mille di Garibaldi. Dopo una sosta a Talamone per i rifornimenti, l'11 maggio i Mille sbarcano a Marsala, in Sicilia. In pochi giorni i Garibaldini liberano Palermo, occupano tutta l'isola, risalgono la penisola e arrivano fino a Napoli. Vittorio Emanuele adesso, su pressione di Cavour, dichiara guerra allo Stato Pontificio. Col suo esercito scende verso sud, invade l'Umbria, le Marche, sconfigge l'esercito del Papa Castelfidardo e prosegue verso Napoli. A fine ottobre, nei pressi di Teano, incontra Giuseppe Garibaldi, che decide di consegnargli i territori in precedenza liberati. A questo punto l'Italia è quasi del tutto unita. Il vecchio Parlamento del Regno di Sardegna non esiste più, deve essere sciolto. E tutte le regioni eleggono i loro rappresentanti. Il 18 febbraio 1861 si riunisce il primo Parlamento che possiamo chiamare italiano. È proprio questo Parlamento che il 17 marzo dello stesso anno proclama come primo re d'Italia Vittorio Emanuele. Che però, attenzione, mantiene la numerazione di secondo. Torino è dichiarata capitale del regno. E Cavour? Bene, Cavour ovviamente è chiamato a presiedere il primo governo italiano, a essere il capo del primo governo italiano sempre nel marzo 1861 però a maggio, a fine maggio, viene assalito da febbre alta. Nei giorni successivi a nulla valgono i salassi e le cure col chinino, come si usava allora. Alle 5 del giorno 6 giugno, Favour riceve l'estremonzione e alle 7 muore a 50 anni, lasciando un grande vuoto in un'Italia unita territorialmente ma dove ancora resta da promuovere l'unità amministrativa, economica e culturale.